Ciao a tutti, oggi prepareremo le mozzarelle in carrozza. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per la besciamella, latte, burro, farina di tipo 00, sale, pepe, noce moscata e il prosciutto a pezzetti che è facoltativo. Per le mozzarelle, mozzarella tagliata a fette pan tagliata a triangoli senza i bordi, uova, latte, pan grattato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la besciamella. Mettiamo all'interno del boccale il burro ed azioniamo il bimbi per due minuti 100 gradi velocità 1 Aggiungere la farina e azioniamo il bimbi per due minuti. 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il latte. Il sale il pepe e la noce moscata. Facciamo cuocere per 8 minuti, 100 gradi, velocità 4. Aggiungiamo il prosciutto che ricordiamo essere facoltativo ed azioniamo il bimbi per 30 secondi, antiorario velocità 1. La besciamella è pronta a trasferire in una ciotola adesso inizieremo a preparare le mozzarelle per prima cosa sbattiamo le uova che ci servono per la panatura prendere una fetta di pancarré, mettere un po di bechamel Mettiamo la mozzarella, chiudere con l'altra fetta, schiacciare bene, bagnare prima nel latte, poi nell'uovo e poi infine nel pan grattato. mi raccomando pianiamo bene le mozzarelle e proseguiamo così dopo aver preparato le mozzarelle friggere in abbondante olio caldo mozzarella in carrozza